Da questo punto di vista, ecco che ovviamente i laboratori che sono sporchi, eh, con flaconi aperti e quant'altro, a me non piacciono moltissimo. Ho avuto situazioni in cui, eh, per esempio, nell'università dove io sono entrato e siamo usciti, come siamo entrati siamo andati via, perché veramente erano eh, indecifrabili, cioè certe situazioni allucinanti e quindi loro devono dar, metterci anche in condizioni di lavorare in sicurezza, non potete entrare e lavorare dentro, a meno che non è tutto programmato, organizzato e hanno fatto un, un discorso di segnalazione, uno arriva già da fuori con eh, DP adeguati, maschere, facciali, semifacciali, quello che è, entra all'interno del laboratorio e opera, ma se no, insomma, eh, questo era un po' per mostrarvi, questo è preso dal fumetto che ho fatto i eh, Capitan K, per darvi l'indicazione, perché purtroppo ci sono queste situazioni in cui gli operatori lavorano male, e ci creano il problema noi, cioè proprio prima ancora che noi arriviamo, cioè quando arriviamo già ci troviamo in una situazione di sporco, di, di, di vapori dentro l'ambiente, ecco perché è fondamentale che voi capiate cosa potete consigliare e dovete consigliare anche al cliente. Ad esempio questa è una parte che fa vedere la manipolazione, sulla destra l'immaginetta, la manipolazione troppo veloce, il muovere le mani e quant'altro verso se stessi e può portare fuori la contaminazione, e questo è un qualcosa di sicuramente reale che, che succede sempre. Un'altra problematica che vi potreste trovare è avere cappe in allarme che poi andate lì e non ci hanno allarmi. E ho trovato una cappa, addirittura con, non ho le foto, di, con 15 persone davanti, che erano tutti alunni che stavano vedendo una cappa, 15 persone, quando l'ho visto. Dico, vabbè. Le cappe chimiche praticamente hanno necessità di un'area frontale, cioè se entra al 100% e estraggo il 100%, devo capire che fisicamente l'aria entra totalmente e esce totalmente. Se io gli levo l'aria sul fronte K per un motivo o per un altro praticamente la cappa mi potrebbe andare in allarme e mi va in sofferenza, se una cappa vecchia non mi va in allarme ma andrà sicuramente in sofferenza la protezione degli operatori viene meno, io vi dico continuate cioè osservate soprattutto sul chimico sempre questo modus operandi come muovere tutto e documentatelo se so, potete perché vi potete tutelare solo così, è l'unico modo che avete per tutelarvi nel momento in cui vi dovessero affibbiare un qualche problema di sorta e voi dall'altra parte guarda come lavorate, cioè lo sapete perché a volte l'RSPP non lo sa, il responsabile non lo sa e quant'altro, queste sono cose che mi sono assolutamente successe, soprattutto se lavorate o lavorerete con università, lavorerete con ambienti più sporchi, più particolari, sono molto indisciplinati, eh, a livello universitario, a Roma, come dappertutto, eh, chimici e quant'altro. Sono veramente indecinati perché purtroppo gli stessi loro professori sono indisciplinati, ma immaginate che ecco, sono quelli che si prendevano le pasticche di formidrol, cioè è gente che sta dentro il laboratorio e ti dice ah, ma io sono 50 anni che faccio così e non ho, e ancora sono vivo, tutto da vedere, poi magari chissà che, di che morte moriranno, arrivano a 90-80 anni, quindi il senso è un po' questo.